iniziamo con il realizzare la faccina del nostro angioletto ehm, e quindi iniziamo a riportare eh, il cartamodello che avete trovato sul mio sito sulla stoffa vi ricordo che eh, ho già fatto un altro video eh, per quanto riguarda le faccine su come si fanno e si imbottiscono ve lo lascio qui da qualche parte comunque non fa mai male rifarne, un altro come vi dicevo sulla stoffa ben stirata ricordatevi di stirarla prima sempre Andiamo a riportare la nostra piccola faccina, ehm, appunto, che abbiamo realizzato. Io utilizzo una friction, quindi una semplice canna, penna cancellabile gel. Voi potete utilizzare quello che volete. In commercio ce ne sono diverse, come questa qua di prima, quella di Clover. Ehm, queste sono evanescenti. Eh, questa addirittura la parte cancellabile è una parte che si scrive, quindi mh, in commercio ce ne sono diverse. Vedete, voi potete anche utilizzare una, una penna normale, tanto comune rimarrà all'interno andiamo quindi a, a, a disegnare il contorno della nostra faccina io qui vi ho indicato l'apertura da tenere quindi la parte da non cucire ehm, perché vi servirà per risvoltare e riempire la nostra faccina Segnatevi i punti da non cucire così non vi sbaglierete. Io sul cartamodello vi ho indicato gli occhietti, ma comunque sì, è sempre bene aspettare quando avete fatto e finito la faccina. Adesso andiamo a mettere dritto contro, cioè, dritto, contro dritto e andiamo sotto macchina a cucire il contorno. Quindi dovrete avere due pezzi di stoffa. Come vedete io parto da un angolo e arrivo fino all'altra parte della testa lasciando la famosa apertura aperta. Andiamo a tagliare ora l'eccesso di stoffa utilizzando una forbice a zigzag come questa se non l'avete non vi preoccupate andrete semplicemente a fare qualche taglietto in più essendo una cucitura su una parte curva io comunque vado a fare qualche taglietto lo stesso per avere un risvolto migliore quindi con una forbice a lama liscia andiamo a fare qualche taglietto ovviamente se non avete fatto il zig zag fate dei taglietti un pochino più ravvicinati questo vi permette di avere una, una un risvolto che rispecchia la curva che avete cucito adesso prendiamo uno di questi tubi per girare oh, gira rigira come lo chiamo io e non solo io eh, e eh, infiliamo nella stoffa e andiamo a risvoltare la nostra faccina abbiate accortezza di tendere bene le cuciture e di far uscire bene ogni pezzettino di stoffa proprio perché in questo modo avremo un tondo quasi perfetto quindi tendete, tirate, tirate, tirate bene tanto non si rompe niente in questa maniera ripassate all'interno proprio per tendere bene le cuciture questo è un passaggio che sembra stupido ma in realtà è importante per avere un, un lavoro finito bene andiamo a stirare ora la nostra faccina prima di andarla a imbottire in questo modo siamo sicuri di avere la stoffa bella tesa Adesso arriva la parte più importante per realizzare una faccina, ovvero l'imbottitura. Armatevi di pinze lunghe, queste sono quelle per il barbecue, tanto per intenderci, le ho rubate in cucina e ovattina, va bene all'interno di un cuscino, va bene l'ovattina apposta per le nelle bambole, va bene l'ovatta dei cuscini di Ikea, quello che preferite. Eh, andate a imbottire veramente bene, la faccina deve risultare dura, perché ovviamente deve stare bella dritta sul collo eh, abbiate solo la l'accortezza di lasciare un pochino di gioco alla base proprio perché poi dovrete andare a infilare quello che è il collo della nostra bambolina no? e dovre, dovremo andarla ad incollare però è importante che eh, la parte della faccina e poi del collo quando andremo a imbottire il corpo siano veramente duri come il muro in questo modo la, la nostra, il nostro angioletto terrà la testa bella alta Tentate di eh, imbottire più che potete, davvero la testina deve essere proprio dura, dura, dura, dura, dura, proprio perché deve stare in piedi e bella eretta, come quella di una persona, quindi provate, toccate, in questo caso è ancora troppo morbida, e, ehm, andiamo a infilare più eh, ovattina che possiamo tentando di lasciare un piccolo gioco come sto facendo io qui in questo punto perché è il punto in cui noi, noi dopo andremo a inserire il collo del corpo che eh, appunto eseguiremo nella prossima puntata quindi questa è ancora un pochino molle vado a mettere dell'altra ovatta e proprio riempitela più che potete come vedete eh, va parecchia ovattina, quindi attrezzatevi perché ne mangia davvero tanta. Poi questo angioletto è anche abbastanza grosso, quindi ehm, vi porterà parecchia, via parecchia ovatta. Per verificare se siete arrivati a un buon punto di durezza, palpate la testa della nostra, <ride> della nostra testina, proprio sparpugnatela, una volta che è proprio bella consistente, bella dura, allora sarete a posto, in questo caso risulta ancora morbida, perché come vedete le mie mani affondano dentro nella testa e, e io vado ad aggiungere altra uvattina e vado sempre a fare quel piccolo spazio che vi dicevo alla base della nuca, questo è fondamentale, quindi palpate sempre la testa adesso è giunto il momento di mettere i capelli quindi ho utilizzato una squadretta tipo questa che trovate comunque in commercio sui vari siti a me l'ha fatta una mia amica ehm, oppure eh, vi faccio vedere un metodo molto semplice prendete la lana io ho deciso di usare questa lana bouclé abbastanza grossina ehm, e eh, vado a prendere un capo della lana e vado semplicemente ad avvolgerlo intorno alla testa in questa maniera lasciando un pezzettino eh, un attimo che mi devo organizzare qua, <ride> lasciando un pezzettino che sborda vado semplicemente a fare la, uh, il giro come se andasse a mettere i capelli questa è la lunghezza che a me serve ovviamente lascio sbordare anche dall'altro lato poi qua dipende da quanto uh, volete lunghi i vostri capelli io li voglio abbastanza corti perché andrò a mettere una crocchia e quindi mi basta questo pezzettino che è lungo pressoché 60 cm ma se voi volete fare una testina con due codine con due crocchiette fare i capelli come vi ha fatto vedere Wanda vedete voi è a, um, come si dice in inglese? Up to you, è a vostra discrezione, quindi uh, fate, uh, fate come preferite. Io semplicemente mi accontento di questo pezzettino, e dopodiché vado a fare una bella matassona. Ecco qua, come vedete ho fatto una bella matassona cicciotta, più o meno all'incirca lunga 60 cm perché non voglio codine, andrò poi infatti a tagliare l'eccesso, la piego in due e vado semplicemente a fermarla con un pezzo di lana, quindi taglio un pezzettino della lana bouclé che ho utilizzato e vado a raccoglierli in questa maniera infilandoli nel mezzo e semplicemente facendo un nodino, la parte del nodino tanto la faremo sparire all'interno quando andiamo a incollare la nostra, nostro, la nostra capigliatura, ecco qua, quindi riapro la mia matassina, la stendo sul tavolo, vedete la l'allargo un pochino e, eh, perché poi andrà incollata sulla base della nostra testolina eh, per avvolgerla di capelli e quindi è abbastanza semplice questo passaggio. Mi vado a sistemare l'ovattina prima di incollare, perché così la mia faccia ha una forma definita, eh, perché dopo sarebbe problematica. Vado a posizionare la matassa col nodo verso di me e ci appoggio sopra la faccina. Il lavoro che dovremo fare è praticamente questo, andare a incollare la lana intorno alla faccina di stoffa quindi eh, poi andremo a riempire i vari buchi, non ci interessa che siano perfetti i capelli, perché tanto comunque dietro non ne vedrà nessuno, è una bambola che verrà appesa, è un fuori porta, per cui a noi non interessa che si veda la parte eh, dietro, tentate di fare del vostro meglio. Quindi eh, prendiamo, mettiamo in caldo o a, a scaldare la colla, e, eh, posizioniamo poi la matassa a nostro favore e andiamo a procedere come vi ho detto per fare la crocchia intanto che si scalda eh, la colla a caldo io prendo semplicemente un pochino di ovatta e non faccio altro che fare un bel gomitolone quindi avvolgo tutta la lana intorno fino a che raggiungo la grandezza che a me serve per fare la crocchietta della mia bambola Per sapere quanto grande fare il gomitolino, semplicemente mettetelo sopra la vostra testolina e misuratelo, confrontatelo, vedete se, se avete fatto una cosa troppo grossa, ridimensionatela, eh, oppure se è troppo piccolina. Il rischio è più che altro farla più piccola che grossa, quindi voi abbinatela di fianco alla testa cioè mettete la fianco alla testa e più o meno guardate la grandezza eh, che vi serve una volta raggiunta la grossa la grossezza che vi serve tagliate il filo e mettete un goccettino di colla andate a incollare e anche questa parte qua verrà poi nascosta eh, successivamente quando andiamo a incollare il tutto Riprendiamo la nostra testolina, prendiamo la matassa, come vi dicevo, dalla parte del nodino e andiamo a mettere un pochino di colla proprio in questo punto. In questa maniera andiamo a nasconderlo, io lo allargo un pochino perché così riesco a avvolgere meglio la mia zucca e, eh, e niente, andiamo a incollare. Qui mi ho fatto un macello questa colla, ragazze, eh, praticamente è la colla della Lidl, eh, solo che fa tantissimi fili e eh, non è molto adatta per questi lavori. Comunque andiamo a incollare la nostra, eh, i nostri capelli alla base della nuca, dopodiché alla bella è meglio, come dicono io, avvolgeteli intorno, fa niente se non siete esperte, non vi preoccupate se viene un po' uno schifo, è venuto un po' uno schifo anche a me, devo dire la verità perché stavo l'ottigando con i fili della colla come potete vedere, eh, mettete un pochino di colla su, sui bordini della testa e insomma avvolgete con la lana, come vi dicevo non è importante che venga un lavoro perfetto, eh, tanto comunque verrà nascosto perché è comunque una mh, bambolina appesa quindi non fate altro che fare questo lavoro avvolgendo piano piano la lana e ehm, attorcigliandola intorno alla testa. Dopo aver fatto una lotta strenua contro la colla e i capelli, dovete avere un risultato tipo questo, eh, avvolgete ehm, i capelli come per fare una coda e con un piccolo pezzettino di lana andate a fare un nodino. io qua ci ho pensato dopo a metterlo sul, sul rovescio. Che sono intelligente, <ride> quindi andate a fare un nodino raccogliendo i capelli come meglio potete, tentate di sistemarli in questa fase. Poi, tutta quella lana che spenzola andrà tagliata via perché andremo a tagliare proprio a filo. Ok, quindi voi non vi preoccupate, andate a fare un bellissimo nodino e andate a raccogliere tutti i capelli quando avrete finito di litigare con i vostri capelli, dovreste ritrovarvi in una, maniera, in una cosa tipo questa noi dovremmo andare a tagliare tutto questo casco di banane che io ho torcigliato. se l'avete fatto più lungo, semplicemente attorcigliate e fate una crocchia morbida altrimenti fa, se avete fatto la crocchia separata come ho fatto io andate semplicemente a tagliare a filo, come sto facendo, tutto l'eccesso di lana Stava via, come vedete, vi rimane questa zazzerina che noi andremo a tagliare e poi andremo a incollare la nostra crocchietta sopra. Ok, in questa maniera la polpetta che abbiamo fatto. Quindi andate semplicemente a sistemare e a tagliare tutto l'eccesso di lana che non serve. Adesso qua io sparisco dall'inquadratura un attimo perché eh, non riuscivo a tagliarla così a distanza perfettamente, però voi semplicemente tagliate più che potete ovviamente sopra al, al nodino che abbiamo fatto prima, vedete, io sto tentando di pulire meglio che posso e andare proprio a togliere tutto l'eccesso, in questo modo non si vedrà niente. Ecco qua, una volta che abbiamo praticamente depilato la nostra povera bambolina andiamo ad attaccare la polpetta che abbiamo creato prima con la lana semplicemente con un goccetto di colla caldo quindi io vado a mettere un po di colla caldo qui e, e vado semplicemente a incollare lo chignon che abbiamo realizzato ovviamente per dargli più stabilità eh, è meglio che lo incogliate su più fronti per cui vedete da che parte pende e man mano andate ad aggiungere un pochino di colla a caldo aiutatevi anche con le forbici in modo da far aderire gli spelucchietti che escono da quello che abbiamo tagliato alla, alla crocchietta soprattutto sul retro anche andate ad aggiungere un pochino di colla in modo che non vi rimanga <ride> una polpetta a penzoloni che insomma non è propriamente bellissima da vedere adesso è il momento di disegnare gli occhietti io vi avevo già fatto sul, ho fatto il, sul cartamodello dove metterli però io preferisco sempre farli dopo utilizzando questo penarellino a punta fine il mio è uno 005 eh, però se avete paura di sbagliare, fatelo con la friction in modo che se sbagliate semplicemente con il caldo viene via eh, quindi col ferro da siro il phon la potete cancellare e eh, potete riposizionarli quindi fate i due tondini e poi andate semplicemente a ricalcare con il nostro pennarellino. in questo modo siete sicure di non sbagliare e di non fare pasticci tanto comunque la friction si cancella quante volte volete senza problemi, andiamo a colorare bene con il nostro pennarellino all'interno dell'occhietto, tentate di farli ovviamente più uguali possibili e eh, di colorare soprattutto bene la stoffa, questo perché se no magari vi rimane qualche parte bianca qualche parte no e non è propriamente eh, bellissima da vedere. E come vedete già la nostra faccina sta prendendo forma, ha già una piccola espressione, andiamo a fare le sopracciglia, no scusatemi le ciglia e eh, siamo pronte per andare a posizionare i punti luce, ovviamente una volta che avete finito di colorare guardateli insieme, se gli occhi sono più o meno eh, vanno bene, se no eh, dategli una ripassatina se vedete come nel mio caso non erano colorati perfettamente e siete a posto. Per creare i punti luce noi andiamo a utilizzare i bulini, io utilizzo un bulino piccolo come questo, la pallina, dal lato della pallina e eh, una semplicemente una vernice bianca. Questa è per la stoffa, ma voi potete usare tranquillamente anche un acrilico, non vi preoccupate, anche la tempera dei vostri figli, non c'è problema, l'importante è che sia coprente. Quindi vado a prendere un pochino di eh, pittura e vado a fare un, il primo punto luce ovviamente io vado a farli ehm, che guardano nella stessa direzione perché altrimenti sembrerebbe strabica quindi tutti e due dallo stesso lato se li fate tutti a se, lo fa se fate il primo a destra anche il secondo occhietto dovrà avere il punto luce a destra e viceversa poi con la parte più fine del bulino vado a fare un altro piccolo punto luce più in basso proprio per dare movimento ed espressione all'occhio e guardate, non è già dolcissima la nostra faccina? anche se è un po' stata eh, sfigata con i capelli <ride> per realizzare le guancette io utilizzo questi ombretti di Make Up Revolution che trovo OES. quindi va benissimo qualsiasi fard ombretto che, che avete lì dal 1510 e non utilizzate più l'ombretto della nonna piuttosto che quello che trovate al mercato a 2 euro o quello dei cinesi Cioè, tanto serve per la bambola e la bambola sicuramente non ha problemi di pelle il segreto per fare delle belle guancette è quello di usare un pennello tondo, come il mio, ehm, a punta piana, perché comunque ehm, eh, non è proprio bombatino, e, eh, però mh, bello compatto, vi aiuta sicuramente a sfumare meglio. Dopodiché con movimenti circolari andate proprio a sfumare meglio che potete il colore sulle guancette. E come vedete già la nostra bambolina ha un'espressione romantica. Una volta sistemato il fard, con un bulino più grosso andiamo a fare altri tre punti luce per guancetta quindi riprendiamo il nostro acrilico e andiamo a farli potete usare la punta di una bacchetta se non avete il bulino, potete usare la, il culetto di una penna, il culetto di una matita, quello che preferite con la punta grossa andiamo a fare il primo punto luce uno da un lato e uno dall'altro e con la parte più piccolina andiamo a fare altri due punti luce, due piccole lentiggini ai lati in questa maniera ecco fatto, adesso il mio consiglio è quello di lasciare asciugare bene la testina non fate come me che io ho voluto fare subito la pettinatura, mettere le ultime cose per finire il video e ho combinato un disastro perché ovviamente la pittura non era ben asciutta e ho fatto un macello <ride> quindi fate asciugare a questo punto molto bene la testina prima di andare al prossimo step ho preso un piccolo nastro elasticizzato come questo perché volevo proprio avere l'idea un po' della crocchia da ballerina o comunque mi ricordava un po' mia figlia perché lei usa eh, fare le crocchie con questo tipo di elastici e quindi ho voluto ehm, insomma rappresentarla qui e semplicemente sono andata a incollare eh, ancora con la colla a caldo questo nastrino elasticizzato da un lato ehm, intorno alla crocchia voi prendete il nastrino che preferite, prendete un elastico, prendete quello che volete non, non c'è problema potete veramente sbizzarrirvi con la fantasia, io semplicemente l'ho incollato in questa maniera. Il mio consiglio è attenzione alla colla a caldo che ho utilizzato, perché come vedete si vede che oggi non era in giornata giusta, è successo un macello tra i fili, tra la vernice che non era proprio ancora asciutta per finire il video, ho fatto un casino, però vabbè, è venuta carina uguale. Quando arrivate alla fine, semplicemente per non far vedere il bordo tagliato, arrotondatelo, piegatelo verso l'interno e fermatelo in questa maniera. Adesso io ho fatto un piccolo decoro, potete usare un pezzo di panno o eh, un pezzo di, ehm, di stoffa, fare una rosellina, vedete voi quello che preferite. Io ho utilizzato un pezzettino che mi avanzava di questo nastrino per fare una specie di rosa, di fiorellino e appuntarla. E se vi scappa qualche filo, come è successo a me, infilatelo senza pietà con il bulino all'interno, nascondetelo. Come potete vedere io ho semplicemente arrotolato su se stesso ehm, un pezzettino di nastrino per creare proprio una sorta di fiorellino, lo stesso appunto potete farlo con un pezzettino di panno, con un pezzettino di stoffa, e qui sul, um, sul canale ci sono, ho fatto anche il tutorial delle, delle roselline shabby, potete usare anche quel metodo lì, magari vi metto il link. Ecco fatto, questo è il risultato, andiamo a incollarlo sulla parte in cui ehm, abbiamo messo eh, la cucitura, in questo modo non si, non si vede nulla, rimane nascosta. Andiamo a incollarlo bene e a fissarlo bene, poi se volete potete anche mettere una perlina nel mezzo, insomma vedete un po' voi, e questo è il risultato. La nostra faccina è finita e ci vediamo la settimana prossima, con il corpo della nostra bambolina, del nostro angelo fuori porta. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio, A alla settimana prossima, ciao!